Credo che molti cittadini romani abbiano rabbrividito quando hanno appreso di questa notizia che arriva dritta dritta dal Comune di Roma. Stiamo parlando di un'indagine della capitale, dei piami della capitale, che vede coinvolti 197 persone, tra cui anche eh, l'ex responsabile del Dipartimento risorse economiche del Comune di Roma. Fatti che riguardano un periodo che va dal 2012 al 2014 e tocca un tema molto caldo nella capitale, ovvero le multe. Dal 2008 al 2014 sono state circa 14.000 le posizioni debitorie, cioè le multe illegalmente cancellate per un totale di circa 16 milioni di euro. Cerchiamo di capire... Come è arrivata questa notizia? Che cosa significa? Insomma, che cosa ne sanno direttamente al Comune di Roma? Noi abbiamo il piacere di ospitare il consigliere del Movimento 5 Stelle, Pietro Calabrese. Ben trovato, buongiorno consigliere. Buongiorno a tutti. Allora, mh, subito una precisazione. Ovviamente noi come amministrazione, visto il sereto istruttorio, insomma la riservatezza da parte della magistratura, non abbiamo dati. Insomma, quindi eh, rispettiamo, anzi mm. ringraziamo la magistratura, questo l'ho scritto, l'ho detto anche in altre eh, situazioni eh, da ieri a oggi è un proliferare giustamente come ha detto lei eh, tutti i cittadini sono un po' saltati sulla sedia io forse credo che più che saltare sulla sedia molti magari mh, sapevano perché no a Roma c'è anche un po' questa leggenda della cancellazione della multa sì, l'amico eh, eh, <ride> della polizia dell municipale sì, dell si no? conosco ecco, allora, mm. sicuramente c'è un una cosa molto negativa che, che emerge da questa cosa, ma c'è anche un dato positivo. La cosa negativa ovviamente è che eh, purtroppo in questa città, come ha detto anche il Procuratore Capo nei giorni scorsi, la corruzione... Eh, fa ancora parte insomma, del nostro territorio mm. e, e, e purtroppo insomma, serve tempo. Abbiamo visto a Milano ci ha messo molti anni prima di emergere, di riemergere, di poi eh, cercare anche no, di far vedere i segnali fisici della sì. riqualificazione della città, la trasformazione, la realizzazione di opere importanti quale, appunto le, le, le metropolitane, i nuovi tram, i parchi, eh, situazioni ovviamente di riqualificazione urbana molto, molto importanti anche Roma deve fare questo passo non abbiamo tutti questi anni che ha avuto Milano noi stiamo dicendo insomma che giustamente stiamo lavorando con una energia probabilmente mai vista i cui risultati piano piano cominciano ad apprezzarsi e sul piano della legalità avete visto tutti insomma abbiamo dato dei segnali inequivocabili quindi la notizia positiva è che no, per i romani finalmente si comincia a vedere una corrispondenza tra quella che è l'attività della magistratura con quella che è l'attività anche dell'amministrazione questo significa le tue... che le altre amministrazioni non sono state poi così convinte nel portare avanti i temi della legalità, perché noi adesso stiamo parlando di un periodo storico, no? che è quello delle indagini comprese appunto fra il 2008 e il 2014, insomma, forse anche 2010-2014, sono stati anni particolari, ma io non credo che tutto si possa circoscrivere in un determinato periodo storico, indipendentemente da quelle che sono delle amministrazioni e il colore delle amministrazioni. Cioè, credo che questo sia un mal costume eh, che si è perpetrato nel tempo, in generale, nella nostra città. Sì, io credo, mi perdoni se vado un po' anche oltre sì. credo che oltre a una questione di malcostume si tratti anche di una questione di una certa, come dire, sottocultura sì. nel senso che l'amico dell'amico ma anche all'interno dell'amministrazione io copro te, tu copri me tanto il sistema è questo no? nel senso, eh, ha comportato negli anni che le situazioni si sono sempre più rese capillari quindi eh, la, il fenomeno della corruzione ha investito dalla situazione, ecco più spicciola come queste, appunto la cancellazione di una multa fino a situazioni molto più eh, come dire, importanti che hanno riguardato in alcuni casi anche centinaia di milioni, poi per carità la magistratura sta portando avanti anche certo. i fascicoli e tutto quanto il resto, non sappiamo tutti i dossier che ci sono insomma, in ballo, anche da parte della nostra amministrazione, perché come sapete anche rispetto ad alcune delibere recenti su alcune alcune partecipate insomma, noi abbiamo cercato no, di mettere una, una linea rossa di demarcazione tra quello che era la gestione amministrativa precedente e la nostra. Sì, perché Questo poi c'è da, ecco, da dire una cosa effettivamente, indipendentemente da quello che è l'indirizzo politico sicuramente poi un atteggiamento nei confronti no, anche dell'amministrazione dell in generale e di tutte le persone che lavorano per l'amministrazione e anche per le municipalizzate eh, può cambiare, può dare un segno di discontinuità. Io insomma sono sempre meravigliata quando leggo i dati dell'astensionismo in ATAC, ma guardi non è una polemica semplicemente da cittadina no? eh, quando mi rendo conto che eh, insomma eh, da parte dei lavoratori non c'è voglia né di rispettare un contratto né di effettivamente essere, essere consapevoli e responsabili però questa poi ognuno al suo ci rimette la collettività ma Togliere 16 milioni di euro dalle casse del comune quando tutti i cittadini romani che prendono le multe si lamentano del fatto che vengono spremuti per far cassa e poi arrivano cartelle perché magari non si riesce a pagare una multa e poi si scopre che persone come il presidente Lotiro, adesso ovviamente è tutto da vagliare, no? lui eh, è tra ovviamente, eh, le persone che vengono citate in questa multopoli, eh, insomma, non hanno pagato per anni le multe, come dobbiamo regolarci? Beh, allora, per quanto riguarda la questione legata ai VIP, sconcerta un po' il fatto che proprio chi magari non ne avrebbe bisogno, no, no, no, Ma non perché sto andando a giustificare i no, nostri. No, ma io proprio su che questo la volevo. Ecco. No, è, è, è da, proprio la misura no, de, dell'affrontatezza da parte di alcune classi che comunque sono comunque, classi dirigenti. Perché in alcuni casi si tratta di persone che gestiscono non solo eh, come dire, società sportive, come nel caso insomma, del presidente di una delle due squadre della capitale, ma anche no, attività molto importanti. Fermo restando insomma fino all'ultima, eh, come dire, eh, sentenza da parte del, del della magistratura, certo. eh, tutti sono innocenti. Ma questo lo diamo per scontato, anzi lui ha detto ecco, che chiarirà no, la sua posizione. quindi no, assolutamente, assolutamente mm. per carità, però il fenomeno insomma, della magistratura è uscito allo scoperto con eh sì. così tanti indagati, che probabilmente sono solo la punta dell'iceberg, perché poi consideriamo anche no, che quando la magistratura fa un'attività di indagine non è che può eh, indagare chissà quante mm. migliaia di persone, poi alla fine... So, riconduce il tutto a poche persone in questo caso sono 197 e il numero è veramente sconcertante eh, insomma 14.000 eh, comunque sanzioni eh, cancellate eh, adesso 16 milioni più non lo so quanto sarà perché poi alla fine eh, secondo me è prematuro eh, avere dei dati certi, il fenomeno però appunto è emerso, eh, ripeto probabilmente Mol per molti non è neanche una sorpresa ma adesso cominciamo a ragionare su, alc su alcuni dati e fatti comunque sono Bravo. circoscritti perché ci esatto. saranno insomma anche delle intercettazioni dei pidenamenti, tutta un'attività la solita attività insomma di investigativa da parte della magistratura a supporto insomma de delle varie istanze no, di richiesta di rinvio eh, a giudizio e quello che riguarda i GIP e, e tutti i magistrati della procura però ecco, appunto, insomma, è importante per i cittadini vedere che finalmente si comincia a vedere una corrispondenza come dicevo eh, prima tra l'attività della magistratura che non ha mai smesso insomma, fondamentalmente, forse adesso emergono questi dati in maniera molto più copiosa ma perché evidentemente il fenomeno appunto come dicevo prima era arrivato a dei livelli ecladati, eh, talmente sì, sì. No, eh, sì, sì. Eh, estesi che i dati purtroppo sono questi. Una corrispondenza tra l'attività della magistratura e la nostra di attività che per quanto si possa criticare, siamo, io sono tre consiglieri che ammetto insomma, che anche noi insomma, siamo criticabili, non è che eh, siamo assolutamente perfetti, siamo, tendiamo alla, perfe alla perfezione ma ovviamente essendo umani anche noi eh, vorremmo, vorre vorremmo naturalmente è, al esatto. di là del fenomeno esatto, quello bravo. più eclatante dell'abbattimento sì, sì, sì. delle, delle case, insomma, delle villette, di Casa Monica non fatto per 22 anni, ci sono degli episodi uno o l'altro che dovrebbero dare la misura di come ci stiamo battendo ad esempio l'altra settimana è emersa l'altra inchiesta riguardo ai 30 arrestati rispetto all'attività illecita sui rifiuti che non riguardava soltanto i roghi tossici ma anche tutta una serie di attività quindi il pedinamento per andare a rintracciare la filiera compresi anche chi faceva di questa attività un affare legato alla ricettazione. insomma lì abbiamo Visto come sono emersi due nominativi che riguardano uh, degli autoveicoli che noi comunque abbiamo già chiuso, eppure lì c'è un lavoro immane perché poi quello che sto sempre dicendo ultimamente è che, comunque, ad esempio, no, queste indagini della in magistratura riguardano il periodo della tra il 12 e il 14, mm -hmm. sono due anni, eh, però sono emesse adesso, è inizio 19, quindi sono passati cinque anni, cinque anni di indagine, significa che comunque ci vuole tempo, ci vuole tempo soprattutto per avere la certezza di non sbagliare, certo, non commettere e questo esatto. è ancora più vero da parte della nostra amministrazione, perché come sapete, mentre nel caso ecco, della magistratura se fanno degli errori, poi alla fine per carità pagano anche i magistrati, ma il danno rispetto alla cittadinanza è non è che proprio c'è no? da, dal punto di vista ecco, dell'amministrazione invece bisogna avere proprio la certezza perché poi eventuali danni con ricorsi e pagamenti da parte dell'amministrazione comporta comunque un pagamento con le casse comunali che sono soldi di tutti i cittadini no, ma poi esatto, la responsabilità è anche maggiormente <ride> il problema è che ci rimettono tutto ma infatti consigliere Calabrese il prossimo passo che i cittadini chiederanno comunque insomma, io mi aspetterei che fosse così e che l'amministrazione prendesse in mano la situazione e facesse una sorta di di, di pulizia, ovviamente con tutte le garanzie del caso, noi non vogliamo eh, essere giustizialisti, però nel momento in cui c'è un sistema di corruzione, perché di questo stiamo parlando, perché non credo che i dirigenti del, del comune, adesso vedremo chi sono i funzionari, abbiano fatto tutto questo eh, così tanto per, perché volevano farlo in amicizia, allora eh, bisogna ovviamente evitare che questo si ripeta, che questo sistema possa inclinare certo. ancora. Servono gli strumenti. Esatto, quello che io le chiedo, ma è, possibile, bisogna... ma è possibile poi fare pulizia all'interno? Ecco, volevo arrivare proprio a ecco. questo. Innanzitutto bisogna ringraziare il nostro Ministro Buonafede e tutta la nostra forza politica perché in pochi mesi hanno attuato uno dei punti del programma che era atteso da decenni, lo dicevano gran parte dei magistrati che stanno in prima linea su questo fronte insomma no, la, la, la, la nuova legge contro la corruzione è uno strumento che concederà anche alle amministrazioni locali come la nostra di poter fare dei passi però ecco vanno valutate anche tutte quelle norme giustamente anche a garanzia dei lavoratori eh, tutti i lavoratori, non solo gli apicali mi Permetta una parentesi, tra i lavoratori ci sono tantissime persone brave, oneste Marcello, e questo tra l'altro a Roma, eh? soprattutto in Atac, in mm. Ama, si stanno in questo periodo spaccando la schiena perché gli abbiamo chiesto eh, ovviamente un carico straordinario, esattamente un po' straordinario come, mm. come lo stiamo affrontando noi, però è chiaro che ci sono delle sacche che sono riconducibili a tutta una serie di Situazioni, parentopoli, Nata, lo ricordiamo tutti, ma aveva coinvolto anche Ama, quindi ci sono delle sacche no, dove ovviamente all'interno ci sono delle cose insomma, che non sono proprio esattamente sì. il massimo eh, riferito all'interesse pubblico, però anche lì ci sono delle norme insomma, che bisogna rispettare, anche noi abbiamo trovato comunque degli ostacoli rispetto a determinate attività, perché... O oh, noi abbiamo dei dirigenti comunque che sono in ogni caso indagati ma non li puoi rimuovere perché sono indagati, certo puoi fare un'attività, questo è chiaramente di competenza esclusiva della sindaca e lo ha fatto, eh, per poterli no, eh, magari evidentemente, mettere a eh, dirigere situazioni che sono come dire, leggermente meno impattanti su quello che è sì. l'interesse pubblico. Sì. rispetto al panorama generale, ma più di questo non puoi fare anche perché loro hanno comunque certo, la loro tutele, sindacalizzazione, eh sì, allora. per Vabbè, cui, le tutele no, dei lavoratori, fanno, certo, sì, eh, ricorso, tutto quello che riguarda l'attività e non è così semplice, no? arrivano i 5 stelle, fanno la bularata, tagliano, non è così. Si sta lavorando ovviamente per fare questa operazione di pulizia, per pulizia si intende dare la garanzia al cittadino ecco, che le cose Vadano sempre verso la, la massima trasparenza possibile degli atti, soprattutto quelli che riguardano comparti economici, fondi, appalti, anche sui appalti. Avete visto il grande lavoro che è stato anche come dire, apprezzato eh, dall'Anac rispetto a quel passato che vorremmo cancellare una volta per tutte. È, è un lavoro immane, ripeto serve tempo però ecco questi sono segnali importanti perché eh, il cittadino secondo me da quello che ho visto ah, poi sono anch'io come lei un cittadino siamo un po' tutti stanchi no? Sì siamo stanchi e soprattutto sapere esatto, che a questo esempio scempio passiva. no ma poi 16 milioni di euro quando vanno a fuoco gli autobus perché non ci sono i soldi per manutenerli perché manca il personale perché il sistema insomma è arrivato al collasso 16 milioni di euro facevano comodo ecco diciamo ma, la, sì, la tutta io sono non vorrei come dire, eh, fare terrorismo, però il fenomeno è leggermente più impattante, sì, no. Leggermente, mi perdoni l'eufemismo. Grazie per la partecipazione, buon lavoro al consigliere Pietro Calabrese del Movimento 5 Stelle al Comune di Roma, buona giornata, grazie. Buona giornata anche a tutti voi, grazie. Alla prossima.